buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo cardigan molto semplice ma molto sfizioso. Che io ho deciso di chiamare Cardigan Note di Autunno. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della e Linea Salle, che come potete vedere è lana con all'interno il lame in realtà è 95% acritico e 5% lame, e io ho utilizzato questo colore grigio. E sul sito, incentrando con i filati, avete due possibilità o acquistare solamente questo filato o acquistare il pacco offerta che è quello che ho io ci sono dei pacchi offerte contenente alize, sal e diva con il diva io sto realizzando il vestito da poterci abbinare sotto mentre con la e sal ho dato vita a questo cardigan ho utilizzato tre gomitoli che sono da 100 grammi misurano eh, non vorrei sbagliarmi sì, 460 metri quindi veramente molto lungo infatti vedete il cardigan è lunghissimo e io ho utilizzato soltanto tre gomitoli lavorandoli del tutto con un centro del 2,5 e un del 3 in descrizione comunque vi lascerò il link sia se volete comprare il pacco offerta sia se volete comprare singolarmente i vari il, il filato per quanto riguarda la lavorazione si parte dal basso si lavora fino all'altezza degli scalpi e si divide poi la parte dietro dalle parti avanti uh, io, um, il mio cardigan è largo 83 cm e lungo, lungo circa 80 cm quindi mi raccomando se non avete lo stesso filato eh, perché taglia S ma vuole farlo uguale a me tenete presente che come larghezza dovete stare sui 83 cm per una taglia M secondo me dovete andare almeno sui 90 cm eh, se non lo volete troppo aderente per una taglia L almeno 96 cm di larghezza intendo poi a lunghezza quello lo dovete decidere voi in base a quanto volete lungo il cardigan io lo volevo lungo in modo tale da poterlo mettere sopra dei vestitini che possiedo che so, arrivano a poco sopra il ginocchio ma anche sopra il vestito che sto realizzando con il diva la lavorazione è semplicissima mi avvicino che ve la faccio vedere sono otto giri che vanno sempre ripetuti e danno vita a questo ehm, diciamo appunto eh, molto molto eh, raffinato e carino che è sia abbastanza coprente che comunque abbastanza estivo abbastanza forato da permetterci di utilizzare il cardigan durante l'autunno è questo il motivo per cui io non ho uscito molto alle spalle qui ma ho lasciato lo scollo molto largo e non ho messo neanche i bottoni perché volevo appunto uno scollo abbastanza largo che mi permettesse di poter indossare questo cardigan anche in pieno um, um, anche in soprattutto a inizio autunno uh, autunno inoltrato ma in inverno no, in inverno faremo altri tipi di cappotto un po più uh, coprenti e um, magari anche con filati un po più uh, spessi quindi questo è perfetto appunto per queste um, in serate di inizio autunno, autunno, forse anche un po' inizio inverno se sottomettiamo un bel vestitino abbastanza pesantuccio um, un'altra cosa, le maniche ho utilizzato lo stesso punto che ho fatto per il cardigan in modo tale da dargli da uh, lo stesso um, risultato, cioè avere lo stesso effetto per tutto il cardigan, detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o su una pagina facebook, concentrando con Elsa o sul gruppo facebook, la di un e sferuzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e se avete acquistato il mio stesso filato tramite la Merceria Coleti o sul sito Uncentando con i filati potete taggarci sulla, merce sulla pagina Merceria Coleti di Facebook o su Instagram Uncentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial allora per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il filato alize sal che è questo grosso gomitolo da 100 grammi il colore che ho scelto io è il grigio scuro con all'interno il lame argento vi dico già una cosa io vi farò vedere il campione eh, del motivo che andremo a lavorare per il um, cardigan vero e proprio la giacca vera e propria io monterò lavorando con un centro il numero 3 191 catenelle per arrivare a una larghezza di circa 83 cm. ora se siete una taglia s e volete comunque la, la, la giacca più larga la, il motivo che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8. a cui vanno aggiunte 7 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine quindi taglia s se non la volete come me ma la volete un po più larga perché si possa chiudere davanti montate due eh, motivi in più in modo tale appunto da avere avanti un po più eh, larga se la volete ancora più larga dovete montare quattro motivi di più M, per avere una taglia più grande io vi consiglio di montare almeno tra le 10 10 eh, motivi in più ehm, in modo tale da avere una giacca che comunque si chiude un po' di più sul davanti quindi mi raccomando, taglia M, montate 10 motivi in più rispetto a me eh, tenendo presente sempre che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 8 più 7 catenelle che servono per avere l'inizio uguale alla fine taglia L, a voi vi consiglio di montare 20 motivi in più quindi fate 8 per uh, non so quanti, io ho fatto uh, 23 motivi quindi voi fate 8 per uh, 43 motivi uh, più le 7 catenelle da aggiungere in modo tale appunto da avere la uh, giacca più larga e quindi adatta alla vostra uh, adatta alla vostra um, fisicità allora come vi ho detto io nel cardigan vero e proprio monterò 191 catenelle qui invece ne ho montate 31 quindi ho fatto ho ripetuto il motivo di 8 il motivo tre volte quindi 8 per 3 24 a cui ho aggiunto le 7 catenelle quindi 31 a questo punto quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare mi alzo con una catenella rientro dentro la prima delle mie 31 catenelle vado a fare una maglia bassa è sbagliato 2 catenelle eh, scusatemi 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 2 catenelle di base entro nella terza e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro nella stessa catenella di base vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e adesso iniziamo a fare quello che faremo per tutto il nostro primo giro e andiamo a realizzare salto 3 catenelle di base entro nella quarta e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base entro nella quarta e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 3 maglie di base entro 3 catenelle di base entro nella quarta realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 2 scusate mi devo tirare un po di filo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 3 catenelle 1 2 3 e andiamo a terminare il nostro giro salto 3 catenelle di base entro nella quarta e realizzo una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto le ultime due catenelle entro nella terza e vado a fare la maglia bassa ho terminato così il mio primo giro secondo giro mi giro con la lavorazione. E vado a fare quattro catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia quindi una due tre quattro prendo il filo entro nell'archetto di due catenelle del ventaglio e vado a fare tre maglie alte non chiuse quindi una rientro due rientro 3 chiudo le tre maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e di nuovo ad affare 3 maglie alte non chiuse quindi una rientro 2 rientro 3 chiudo le 3 maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo ad fare il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme quindi rientro dentro ad fare 3 maglie alte non chiuse 1 2 3 chiudo le tre maglie alte insieme prendo il filo salto la maglia bassa vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio e ricomincio da capo andando a fare di nuovo tre gruppi di tre maglie alte chiuse insieme separati da 2 catenelle quindi prima maglia alta non chiusa seconda maglia alta non chiusa rientro terza maglia alta non chiusa chiudo le tre maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse una 2 3 chiudo le tre maglie alte insieme ancora 2 catenelle 1 2 rientro e vado a fare tre maglie alte non chiuse una 2 3 Chiudo le tre maglie alte insieme, prendo il filo, salto e vado direttamente dove ho l'archetto successivo di due catenelle del ventaglio. Continuo a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto l'ultimo gruppo di tre maglie alte chiuse insieme, prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta doppia. Ho terminato così il secondo giro terzo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi 1, 2, 3. una due tre una ma catenella di separazione vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado nell'archetto di successivo e vado a fare una maglia alta catenella di separazione, vado qui dove si dove ho l'ultimo gruppo di tre maglie alte chiusi insieme, E il primo del secondo eh, del secondo ventaglio, se vogliamo chiamarlo così. Vado e tra, gli, tra i due, tra i due gruppi e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi maglia alta dove ho le due maglie e le due catenelle. Catenella di separazione, vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia alta. Catenella di separazione, vado tra l'ultimo gruppo di 3 maglie alte e il primo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, faccio una maglia alta. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia alta. Catenella di separazione, vado tra l'ultimo gruppo e il primo gruppo e vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado nel se dove ho l'archetto di 2 catenelle catenella di separazione vado nell'archetto successivo catenella di separazione entro nella quarta catenella iniziale e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il mio terzo giro adesso dobbiamo andare a fare il quarto giro che è semplicissimo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 3 una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e ricominciamo una maglia alta dove ho la maglia alta una maglia alta dove ho l'archetto di una catenella una maglia alta dove abbiamo la maglia alta una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella continuiamo così per tutto il nostro quarto giro sto per terminare il quarto giro e vado a fare una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta all'interno della terza catenella ho terminato così il quarto giro quinto giro semplicissimo anche questo 3 catenelle una due tre e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre quindi vedete io vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro quinto giro sto terminando il quinto giro vado a fare l'ultima maglia alta all'interno della terza catenella sesto giro mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una due tre catenella di separazione salto una maglia alta e ricomincio da capo quindi salto una maglia alta, entro nella successiva realizzo una maglia alta, catenella di separazione e di nuovo salto una, una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro una successiva e realizzo una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando il sesto giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, salto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e faccio una maglia alta. Settimo giro, semplicissimo, andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e di nuovo una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella e continuiamo così per tutto il nostro settimo giro sto per terminare il settimo giro ho fatto la maglia alta nell'archetto di una catenella entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il settimo giro ottavo e ultimo giro e realizzo 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi vedete in realtà il sesto il settimo e l'ottavo abbiamo ripetuto il terzo il quarto e il quinto quindi è una lavorazione veramente molto semplice. Io adesso finirò di fare l'ottavo giro e vi farò rivedere come fare il primo, perché dovremo fare una cosa diversa rispetto a qui, a quello che abbiamo fatto sotto, in quanto qui abbiamo le catenelle qui abbiamo le maglie alte, vi faccio vedere cosa intendo per fare una cosa un attimo, diciamo così, diversa da quello che facevamo qui sotto. Quindi termino l'ottavo giro e poi vi faccio rivedere come fare il primo. Allora questo è il motivo che andremo sempre a ripetere e adesso vi faccio rivedere come fare il primo giro per farvi capire perché vi ho detto che andiamo a modificare. Allora, mi alzo sempre con una catenella e poi rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare, scusate non sono due catenelle di separazione, sono 3 catenelle di separazione. Allora, questi sono quindi gli otto giri che andremo sempre a ripetere e adesso vi faccio vedere perché ho detto che il primo giro cambia una piccola cosa ma dovete stare attenti a farlo perché se rifate qui come abbiamo fatto qua sotto poi non vi trovate qua sopra quindi attenzione allora io non farò la catenella per alzarmi con il lavoro perché altrimenti poi verrebbe, non verrebbe lineare qui e siccome io non voglio fare il bordini sapete che non sono molto amante dei bordini io andrò a fare direttamente entro nella maglia alta e vado a fare direttamente la mia maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 2 maglie entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3 ed è qui che cambia. Non saltiamo 3 maglie alte ma ne saltiamo soltanto 2. Quindi salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. 3 catenelle una due tre e di nuovo salto 2 maglie entro nella terza e vado a fare una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 salto 2 maglie entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta scusate devo prendermi un po di filo 2 catenelle una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 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ecco, vedete. Cosa ha cambiato? Che qui saltavamo 3 catenelle, qui abbiamo saltato 2 maglie alte. Questo ci serve per avere corrispondenza a dei, chiamiamoli fiori, eh, per tutta la lunghezza. Quindi il primo giro che adesso andrete sempre a ripetere degli 8 che ci servono per il motivo è sempre questo. Tenete presente che anche quando andremo a fare la lavorazione eh, in tondo eh, per le maniche, stessa cosa, andremo sempre a saltare 2 maglie alte entrando nella terza e facendo il ventaglio o la maglia bassa a seconda di come stiamo procedendo nella lavorazione quindi vi ricordo che ho montato 121 catenelle vi dirò alla fine quanti motivi ho fatto prima poi di passare a dividere la parte dietro dalle due parti avanti allora, io sono arrivata alla lunghezza desiderata dal basso fino agli scalfi. Ho ripetuto il motivo per nove volte, quindi dal primo, primo all'ultimo giro l'ho ripetuto per nove volte e adesso sono andata a mettere i marcatori per dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Per poter dividere la, e queste e queste parti sono andata a contare questi sorti di fiorellini e ho fatto in questa maniera. Eh, ne ho contati 7 e dopo il settimo ne ho, ho messo il mio marcatore. Il marcatore... Lo faccio vedere 1 2 3 4 5 6 7 Ho qui vedete la maglia alta in corrispondenza la maglia alta sono andata a mettermi il marcatore ecco avevo sbagliato invece eh, in questa maniera vedete stessa cosa da quest'altro lato ne ho contati 7 1 2 3 4 5 6 e 7 e in corrispondenza della maglia alta subito dopo il fiore sono andata a mettere il mio secondo marcatore indietro quindi ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 quindi ho 10 eh, fiori se così vogliamo dire dietro e 7 per le due parti avanti una per ogni 7 da una parte e 7 dall'altra adesso continuerò a fare sempre la stessa lavorazione però ehm, andremo vi faccio vedere soltanto come terminare in realtà i giri sono sempre andate e ritorno ma giusto vi faccio vedere come terminare Qui al, mar al marcatore, quindi adesso inizio a lavorare normalmente il mio primo giro. Vi faccio vedere come terminare, come iniziare il secondo, ma giusto per ricordarvi un attimo, vi faccio vedere dove mi fermo esattamente io. Quindi sono arrivata alla quasi fine del mio primo giro. Vedete, ho fatto il primo giro, sto terminando, quindi ho fatto le mie due catenelle entro dove ho il marcatore, quindi levo il marcatore. Quindi vado dove ho la maglia dove avevo la maglia dove ho messo in marcatore saltando due maglie alte. Quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E poi mi giro normalmente con il mio lavoro e vado a fare quindi le mie 4 catenelle: che sono la mia prima maglia alta doppia, e poi vado a fare le mie maglie i miei gruppi di maglie alte chiuse insieme. Quindi la lavorazione procede normalmente. Un'altra cosa che vi devo dire: io adesso vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il motivo fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Farò la stessa cosa anche di quest'altra lato al centro noi inizieremo e termineremo dove abbiamo i marcatori quindi io dove ho fatto questa maglia bassa inizierò a fare il mio primo giro dietro proprio nella stessa maglia alta iniziando sempre con la maglia bassa stessa cosa qui andrò a terminare dove ho il marcatore quindi andrò a fare la maglia bassa dove ho la maglia bassa che mi serve per quest'altra parte quindi adesso continuo a lavorare normalmente i miei soliti giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi andremo a occuparci delle maniche allora, ho ripetuto il motivo per due volte quindi una e due vedete, è venuto lo scalfo molto largo e poi sono andata a cucire per andare a cucire, ho cucito per due motivi partendo dall'esterno verso l'interno, vedete: quindi ripeto: ho ripetuto due volte il motivo sia avanti che dietro e ho cucito per due motivi in maniera eh, dall'esterno verso l'interno. Adesso andremo a occuparci delle maniche realizzare la nostra manica io utilizzerò lo stesso punto del cardigan e l'uncinetto del numero 3 mi aggancio sotto e vado a fare sempre il mio primo giro e vado a realizzare in questa maniera mi aggancio sotto dove ho avevo fatto le maglie basse mi alzo con una catenella rientro dentro e vado a fare una maglia bassa E vado a realizzare 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado all'interno della maglia qui in, in orizzontale e vado a fare anzi no saltiamola andiamo andiamo direttamente in questo uh, foro, foro e andiamo a fare la nostra maglia alta le 2 catenelle rientriamo un'altra maglia alta 2 catenelle 1 e 2 andiamo dove abbiamo la maglia alta orizzontale la seconda quindi non qui ma qui scusate forse sono troppo in alto eccomi scusatemi e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo vado direttamente dove ho il, la maglia alta qui quindi salto e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. A seconda di quanto voi volete larga o stretta la maglia dovete capire quanto saltare ogni volta. Io diciamo che non voglio una maglia né troppo stretta né troppo larga, ma voglio che comunque mi vada bene. Quindi rispetto alle altre che solitamente io faccio delle maniche strette, questa volta voglio optare per una manica che mi vada più larga. Quindi alla fine io adesso continuerò a lavorare e vi dirò quante volte ho ripetuto questo archetto cioè questo ventaglio allora sto Terminando il primo giro e io di ventaglietti ne ho fatti 10 e come larghezza della mia manica andiamo benissimo. Quindi vado dove ho, dopo aver fatto i due catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Ricordiamoci che adesso noi stiamo lavorando in tondo e non stiamo lavorando più in giri di andata e ritorno. Quindi dove andare a fare il secondo giro? Per fare il secondo giro, andiamo a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e a questo punto andiamo a lavorare normalmente il nostro secondo giro che si sta 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa, rientro altre due maglie alte non chiuse, le chiudo insieme 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, le chiudo insieme 2 catenelle, rientro e di nuovo 3 maglie alte non chiuse una due tre chiudo le tre maglie alte insieme e senza fare alcun tipo di eh, separazione vado direttamente nel ventaglietto successivo e ricomincio da capo quindi vado a fare questo per tutto il mio secondo giro sto per terminare anche il secondo giro e vado a fare dopo le ultime tre maglie alte chiuse insieme entro nel primo gruppo e vado a fare una maglia bassissima Terzo giro con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di 2 catenelle, catenelle e vado a lavorare normalmente il mio terzo giro quindi vado a fare 3 catenelle che sono prima maglia alta, catenella di separazione. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia alta. Catenella di separazione archetto eh, vado tra le tra l'ultima gruppo di 3 maglie alte e la prima eh, gruppo di 3 maglie alte chiusi insieme e faccio la maglia alta catenella di separazione e continua a lavorare normalmente il mio terzo giro Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Bene adesso gli altri giri, io non è che ve li faccio rivedere perché comunque sono facili, dobbiamo fare adesso due giri di maglie alte, di nuovo un giro di maglie alte separate da due catenelle da una catenella e di nuovo due giri di maglie alte. Ci rivediamo direttamente quando ho finito questi giri. Per farvi vedere di nuovo il primo, giustamente giusto per farvi vedere un attimo come. Si fa? Però è semplice perché noi adesso andremo a fare le 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella maglia alta dove la maglia alta. Quindi questo non cambia niente, si terminerà facendo una maglia bassissima. Si ripeterà questo giro, si ripeterà il terzo giro, poi si muove due giri di maglia alta e poi si ricomincerà da capo. Quindi veramente molto semplice. L'unica cosa che vi dico è che io forse cambierò uncinetto. Lavorerò con il 3 per qualche motivo, poi penso che passerò al 2,5 perché altrimenti poi, vi sapete, io ho un polso veramente troppo esile e mi sono accorta che sopra va bene ma sotto poi eh, mi sarebbe troppo largo e quindi penso che farò dei giri a dei motivi a meno 2 con il numero 3 e poi passerò a lavorare con il 2,5 allora io ho terminato la manica dopo ho fatto due giri con l'uncetto il numero 3 i restanti giri li ho fatti con uncinetto e 2,5 per avere la manica un po' stretta e ho ripetuto il motivo uh, sette volte e mezzo nel senso che ho ripetuto il settimo motivo ho iniziato anche l'ottavo ma mi sono fermata dopo i due primi giri di maglie alte uh, e uh, un'altra cosa che vi volevo dire uh, è che alla fine quando sono andata a fare anche l'altra manica ho fatto un bordino ma soltanto qui sullo scollo di maglie basse lasciando invece qui di lato e sotto libero quindi ho fatto un giro di maglie basse solo intorno allo scollo quindi ripeto, la manica l'ho fatta lunga ripetendo il motivo diciamo 8 volte, anche se l'ultimo motivo lo ripeto solo due, eh, mi sono fermato dopo i primi due giri di maglie alte e poi ho fatto un bordino intorno allo scollo. Non metterò bottoni, voglio fermare il cardigan con una spilla, quindi niente bottoni, ma voi naturalmente potete fare anche un bordino per poi andare a mettere i bottoni.